Buongiorno! Che giorno è oggi? Eh? Cosa si fa oggi a scuola? Amo! Cosa facciamo oggi a scuola? Eh? Ci si veste di carnevale? Sì, amore! E allora dai, sveglia! Vane! Vanessa? Buongiorno, pure mio! ciao oggi ci vestiamo di carnevale <ride> è arrivato il giorno della festa amo contenta andiamo a lavarci la faccina che abbiamo gli occhietti chiusi e poi andiamo a vestirci dai vane ehi sveglia tocca a te anche dai amore sveglia se no facciamo tardi a scuola dai Vanessa su dai Svegliati, svegliati! Sono pronta la mia signorina! Mi fai vedere questi pantaloni di pelle? Che ti sono piaciuti talmente tanto che li abbiamo messi quasi tutta la settimana, vero? Sì! Sono belli e sono comodi? Sì. Eh? Ma adesso cosa manca? Il vestito! Quale? Quello di Anna! Uh, lo vado a prendere subito! Guarda tua sorella com'è addormentata stamattina, non le vuol sapere! Sì. Beh, questo... <ride> esatto, adesso la svegliamo <ride> io che ho fatto lì <ride> adesso dobbiamo svegliarla perché dobbiamo andare a scuola. Perché tu hai la festa di carnevale stamattina. Sei felice? Sì? Dai, ti prendo il vestito, amore, ok? Eccolo amore, fa vedere sa, sa. Che bello, wow la treccia, la E la treccia di Anna Lasciamo i capelli sciolti E mettiamo sì. la treccia in mezzo ai tuoi capelli O facciamo una coda e mettiamo la treccia Facciamo una treccia qui E poi mettiamo anche l'altra treccia Solo una treccia e l'altra treccia Va bene, adesso proviamo, ok? E poi la corona e poi la mollettina oh, mamma mia, quanti accessori Va bene Buongiorno Signorina, dai, su! Andiamo a lavarci la faccia, dai. Finiamo i capelli, mettiamo il nostro spray, vai, <totipo> <tipo> Gioia. Sei felice? Sì, sì? tanto, tanto, sì. amore. Finalmente una festa a scuola, eh? Vero? Sì, ieri era venuta qui la principessa e, e il biscotto. Il re biscottino, il re, il re e la regina sono venuti ieri, vero? Sì. Amore, allora, ieri visti? Erano belli? Sì. Abbiamo messo la treccia, fammi vedere. Wow, amore, che bella. L'unica cosa è che non andava proprio messa così. Ma ti sarebbe sicuramente caduta, eh? Cerca di stare attenta mentre giochi, ok? Eh? Sì, e se ve la tocco non vedi che ti toccarla. Esatto, gli dici e te. E se voglio anche ti calore. eh, me la puoi togliere? Sì, così evitiamo di perderla, va bene? Adesso aspettiamo la tua sorellina che si prepara, intanto si è svegliata. Buongiorno! Riesci a dire un ciao? Ciao. Mm, dai, veloce, Vane, che dobbiamo andare. Wow, mamma mia, che principessa che sei. Sei bellissima. Vieni più avanti che c'è il sole lì. Vieni. Mettiamo le scarpine? Eh? Dai! Sei bellissima, amore! Wow, che bella che sei, anche con le scarpine! Sei stupenda! Cos'è che c'è dentro lo zainetto? Che Cosa ti hanno regalato? Guarda! Chi è che te l'ha regalata, amore? Guarda. Cudia, la tua, tua compagna, ma che belle, sono due vigli eh, lo sì. mm, sai che non le devi mettere in bocca ah, eh, so. Ah, ecco, e questa collana delle lol? Eh, non è una collana, è un, braccialetto. Ah, un braccialetto, ma che carina, bisogna fare un regalino anche noi a Cudia eh, questo braccialetto non me l'ha regalata Cudia, Era... è il mio e tu? Sì, l'avevo messo dentro il rosè ah, e non ecco, trovata l'altra volta. Va bene, però, bisogna fare un regalino a Cudia lo stesso, Fammi. ok? guarda Eh. Questa collana, che bella. Non no, no. okay. è una. E che cos'è? Un braccialetto anche quello? Sì. Ah. Dobbiamo mettere un'altra mollettina mangiare. qui, amore. Eh? Adesso non la mettiamo. Senti, dobbiamo cambiare il bavagliolo, giusto? Sì, lo vado prendere. E ti devo misurare la temperatura perché dobbiamo segnarla. Sì. Buongiorno, signorina! Ben arrivata, amore, ciao! Oggi Anastasia fa la festa in maschera a scuola, voi invece non la fate, vero? Peccato, però questo fine settimana andiamo a fare qualcosina, va bene? Come? Se ti vuoi vestire anche tu, vediamo se c'è qualche cosa di bello da fare, eh? Sei pronta? Prendi la merenda? Che merenda prendiamo stamattina? Andiamo a vedere? <sussurra> principessa Anastasia? Buona. Anzi, principessa Anna, perché oggi tu sei Anna. Guarda il colore, il baciale, viola, il viola. Sì, è vero, sta benissimo. Ecco qua la nostra principessa Anna. Pronta a stoggiare. la merenda? Che merenda scegliamo questa mattina? Quale? Ok. Con questo giache. Va bene. Va bene. Perfetto. Non giocare in classe. Vediamo. Eh, eh, immaginavo io. Praticamente è un coso che è, sì, sì. Che è lungo, tu fai così e vola. È po bello. <ride> ok, dai, che dobbiamo correre a scuola, via, via. Sto curando. Questa eh, volta non ha il Eh vabbè, fa niente. Invece l'altro sì. Ma certo che ti aiuto. Wow. Esci? Sì. Ma è una vera e propria principessa. Ma sei davvero una principessa Anastasia, complimenti! Grazie, Dai, siete pronte? Sì. Tu sei pronta? Dai, andiamo, ma che bella che sei te, fatti vedere, fatti vedere, mamma sei bellissima. Vestita da te stessa, sei bellissima. Una scivolata prima di andare a scuola. E la principessa Anna? anche lei Vediamo prego principessa anche l'altra principessa e si va a scuola la macchina Sì! la mamma sta guidando e stiamo andando a, e stiamo andando alla mia scuola così Anastasia poi va nella sua a giocare e lei è la principessa. Vero Ani? Sì, anche una mia, mia compagna di classe. Se si tratta, l'anno. si chiama Giulia. Sapete chi è? Guardate il video. Amore. Mamma, saluta. Ciao, buongiorno. Sì, perché eh, qua fuori in strada da noi c'è un disastro, praticamente, ci fermiamo ogni secondo, vero mamma? Eh sì, stanno facendo dei lavori e quindi c'è un semaforo un aggiuntivo e rallenta un po' la corsa. Sì, vabbè ragazzi, ci vediamo dopo, Anni saluta? Ciao. Ciao. Ciao. Ma voi ragazzi siete a casa per le feste di carnevale? Io sì. A dopo, ciao. Ciao. Allora, amore, siamo arrivati davanti alla tua scuola. Saluta, che ci vediamo poi quando uscirai. Mm, buongiorno, sei stanca? Dai, che è solo il penultimo giorno. E domani cosa si fa? Si va a nuoto si va a nuoto. E domani faremo vedere la nostra Friday routine, quello che facciamo il venerdì. Allora, signorina, aspettami in macchina due minuti che porto Vanessa e torno da te, principessa, ok? O vuoi sì. venire? vuoi venire a farti no. vedere? No. No? no? va bene andiamo ah, ah, ah. saluta tua sorella ah, ah. <ride> ciao ciao. Il no, sì, ciao Ani, saluta tua sorella uh -huh. siamo arrivati alla tua scuola divertiti tanto tanto eh? sei contenta? <ride> ci vediamo dopo a che ora vuoi che ti vengo a prendere? dopo pranzo? Alle tre? Sei sicura? Guarda che l'abitino per il pranzo ve lo fanno togliere. Sì. Eh? Ok, allora 3. ci vediamo alle tre, va bene? Ciao! Ciao. Ciao. Bentornata, amore! È finita oggi l'asilo? Come è andata? Bene! Vi siete divertiti? Mm -hmm. Avete ballato? Tutti vestiti in maschera? Che ti hanno dato per ballare? Le stelle filanti Wow Allora, invece ti dico cosa ci sono vestite. Allora, io da Anna Un mio compagno giù, ma l'onna d'Anna Sì Poi um, Dei miei amici Uno allo, uno di Uno Matteo Da Supereroe mm. Giuseppe da Capitano America Che bello Invece E Cudia? Mi eh, oh, vedo Cudia Non eh, ti ricordi? No Ah, niente dai non importa. Um, invece Sofia dà un vestito tutto azzurro. Sì. Tassimo eh, da Tregan. Uh -huh. Amelia da farfalla. Ok. Hai sempre le labbra rosse non ti devi dai, continuare a leccare le labbra. Sono infiammate. Eh, Amelia da farfalla. Ok. Poi Alice con um, una gonna a cubanino, anche il cerchietto a panino, la maglietta capella. Bella, capino? da unicorno, sì. tutta colorata? Sì. Benissimo, avete mangiato la pasta oggi? Con che cosa? Con la merciamella. Con la mesciamella, ti è piaciuta? Sì. Adesso stai facendo merenda e tra pochi minuti andiamo a questi prendere. Ma questi biscotti me li hanno dati le maestre. Ce li hanno date oggi le maestre, sì. E avete fatto la merenda con i biscotti che abbiamo comprato noi mamme e con i succhi di frutta, sì, però no quelli. No. Ok, allora eh, finisci di fare merenda, amore, che andiamo a prendere Daniel e Vanessa. E poi torniamo a casa e facciamo i saluti, va bene? Ciao. Ciao, amore, buona merenda. Ciao. A few moments later. Ciao, amore. Ciao. Bentornata anche a te da scuola. Guarda tua sorella. Ta-da! <ride> Mi fa troppo ridere come dorme. Niente, si è addormentata. Mi ha raccontato come è andata a scuola stamattina. Hanno fatto la festa di carnevale. Poi invece eh. quando abbiamo fatto il pranzo abbiamo mangiato la pasta con la mozzarella sciolta. Ah, ma anche lei con la besciamella mi ha detto. Sì, ah. e poi le patatine. Wow! Fritte, non... Buone! E il sen e il ketchup! Ma le chiacchiere non ve le hanno date? No, a me hanno dato i waffle e vabbè ah, la frutta! Buona! Buoni. Niente chiacchiere, non c'erano? La frutta l'hai mangiata? Sì, un, un pezzetto. Di che cosa? La vela. Brava, amore. Adesso arriva Daniel, eh? Poi andiamo a casa a far merenda. E merenda anche tu, lei l'ha già fatta, ok? Ciao, amore. Amico. Sì, c'è a casa, amore, finalmente, eh? Una buona merendina. Cosa c'è di nuovo in queste merende? In queste merende ci sono questi ombrellini, diciamo, questi droni. Della Minions. Minion, dove vuoi trovarli? dei stickers da, att um, da attaccare att sopra? sì, ah, da attaccare sopra che e i minions ah, E, come e sono tutti diversi i minions possono essere blu sì. e gialli Belli! e come funziona praticamente ti fai tu, vedere uh, fai così così e vola dove è andato dove è andato dove l'hai lanciato sul frigorifero c'è cioè, lo vedo lo vedo lo vedo fai vedere a me Sì dai, dai. dai, vediamo come funziona brava, oddio, e la lavastoviglie sei bravissima, Brava, amore, mi piace, va bene, dai, è eh, da eh? un ombrellino un po' un po' un po' un po' un po' un po' un po' un un un po' un po' Va bene tesorina, allora Anastasia sta ancora dormicchiando, quindi il video finisce qua. Quindi ragazzi se il video vi è piaciuto iscrivetevi al canale, attivate la campanella e lasciate un bel like a questo video con l'ombrellino, guarda. E voi quali costumi di carnevale vi Io non lo so ancora, mamma, devo comprarlo. Eh vabbè, poi lo compreremo, va bene?